Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi parleremo della simmetria assiale di un poligono. La simmetria assiale non è altro che una trasformazione geometrica. Facciamola subito così capiamo al volo. Prendiamo lo strumento punto con GeoGebra e in maniera antioraria noi descriviamo dei punti, per esempio così, di uno strano poligono che noi creeremo in questa maniera per capire come si produce questa simmetria. Facciamo così, possiamo fare così, ed ecco che vedete che i punti noi li abbiamo disegnati in maniera antioraria, A, B, C, D, E, eccetera. Poi prendiamo lo strumento poligono e colleghiamo questi punti. Abbiamo creato questo strano poligono non regolare perché quando ne facciamo la simmetria si capisce bene che cosa sarà la simmetria? Come asse di simmetria noi utilizzeremo l'asse delle X. Per fare la simmetria è sufficiente prendere lo strumento simmetria assiale, si clicca sul poligono che si è creato, si clicca sull'asse di simmetria, che vedete quando la, la freccia diventa una mano, che in questo caso è l'asse delle X, ed ecco che GeoGebra automaticamente ha fatto la simmetria. Quindi la simmetria che cos'è? È una trasformazione geometrica, perché vedete che la nostra figura di partenza, che è il poligono origine, viene trasformata in un poligono diciamo simmetrico che però è abbastanza, ha abbastanza delle caratteristiche di differenza. Se noi vediamo qui i punti, vedete che qui i punti vanno in senso orario A, B, C, D, E, mentre in questo caso vanno in senso A, B, C, D, vanno in senso antiorario, significa che in questo caso questo tipo di eh, simmetria assiale costituisce una isometria inversa, perché c'è questa trasformazione di dei punti. Eh, che cos'è la simmetria? È una trasformazione geometrica che mantiene le distanze. Che cosa significa? Che la distanza del punto M dall'asse di simmetria deve essere identica dalla distanza del punto M con 1 con l'asse stesso di simmetria. Tutti i punti devono avere questa regola, tant'è vero che se noi prendiamo lo strumento muovi e iniziamo a muovere, vedete, un punto nel poligono di origine, si deve per forza muovere anche l'altro punto nel poligono simmetrico, noi possiamo fare così, se noi creiamo con lo strumento, vedete il segmento, un segmento che costituisce, che, che, scusate, che collega questi due punti, noi vediamo un'altra regola, e poi prendiamo lo strumento per esempio intersezione e creiamo l'intersezione fra questo segmento e l'asse di simmetria e nasce il punto n, vediamo che essendo la simmetria assiale una simmetria che trasforma un poligono mantenendo le distanze dei punti dall'asse di simmetria, evidentemente il segmento mn e il segmento m1 con n devono essere congruenti, sono identici e questa regola viene mantenuta se noi spostiamo a mano, vedete, il punto nell'asse di simmetria, quindi il punto di simmetria è collegato a quello del punto originale, tant'è vero che io non posso spostare il punto M con 1, ci sto provando, ma posso spostare il punto M e posso addirittura spostare tutto il segmento e vedete che dato che la simmetria assiale è una trasformazione geometrica che deve mantenere la distanza dei punti dall'asse di simmetria, vedete che si sposta tutto quanto se noi poi prendiamo facciamo sempre un'intersezione fra l'asse x e l'asse y e vedete viene creato il punto o noi possiamo verificare un'altra caratteristica della simmetria assiale il segmento che collega questi punti crea sempre un angolo di 90 gradi con l'asse di simmetria quindi prendiamo lo strumento angolo e descriviamo l'angolo m click n clic e o e vedete che come GeoGebra immediatamente visualizza, questo è un angolo eh, rettangolo, tant'è vero viene descritto da un quadrato verde, è un angolo di 90 gradi, quindi che cosa significa? Non solo tutti i punti devono essere alla stessa distanza dall'asse, ma se vengono collegati con un segmento, praticamente questo segmento interseca l'asse di simmetria creando un angolo eh, di, di 90 gradi praticamente quello che è interessante notare a questo punto è che mentre in questo caso noi abbiamo creato un poligono i cui punti non risiedono all'interno dell'asse di simmetria, che è l'asse X in alcuni casi è interessante notare se noi creiamo per esempio una figura geometrica con dei punti che risiedono nell'asse di simmetria per esempio noi abbiamo creato questo triangolo lo creiamo con lo strumento poligono e poi ne chiediamo la simmetria a GeoGebra sempre rispetto all'asse all di simmetria che è l'asse X, clic sul poligono, clic sull'asse di simmetria vediamo che alcune figure geometriche come il rombo possono essere create dalla simmetria assiale per esempio di altre, simme, di altre figure geometriche significa che il triangolo se adagiato sull'asse di simmetria può creare il rombo. Il rombo è una di quelle figure eh, simmetriche. Praticamente se noi facciamo la simmetria assiale di un triangolo viene fuori un rombo. Allora ripetiamo tutte le caratteristiche della simmetria, della simmetria assiale. Intanto è un'isometria, è una trasformazione geometrica. In questo caso è un'isometria inversa perché mentre i punti, Vedete, sono stati costruiti nella, eh, nel poligono di origine in maniera anteoraria, ABCD, cioè da destra verso sinistra, invece nel poligono simmetrico vengono descritti in maniera oraria, A1, B1, C1. Poi la caratteristica è che, che ogni punto, se noi prendiamo lo strumento muovi, deve mantenere la distanza dal suo asse, eh, di simmetria, quindi il punto M ha una distanza identica all'asse di simmetria rispetto all'M1 e vediamolo spostando e poi che collegando questi punti viene fuori un segmento che interseca l'asse di simmetria con un angolo di 90 gradi. queste sono le eh, caratteristiche diciamo principali eh, della simmetria assiale oltre a questo curioso esempio secondo il quale per esempio il robot è una figura che può essere creata